Allora, oggi, come annunciato, promesso o minacciato come volete voi, ehm, rivediamo insieme l'esercizio di ieri, no? la simulazione d'esame. Eh, ho già messo il link sul, sul sito a queste due versioni del, del progetto, quello che ho chiamato progetto base, progetto di partenza, lo stesso che vi ho distribuito all'inizio del turno, e poi la soluzione che eh, che ho, re ho realizzato, che è ovviamente una delle soluzioni possibili, poi ce ne sono altre mille ma ripartiamo dal testo, poi commentiamo il modo in cui l'ho risolto, il modo in cui si poteva risolvere allora andiamo abbastanza sui punti, cerco di evidenziare quelli che erano gli aspetti su cui avete remato di più no? ehm, allora partiamo dal punto 1 selezionare per ogni stazione il numero totale di trip in partenza da tale stazione nella data selezionata. Allora, il primo eh, ostacolo che ho visto è stato eh, riuscire a conciliare il fatto che a livello di programma avevamo indicato una data, ma a livello di database avevamo una date time, data e ora. E quindi ognuno si è ingegnato in modo diverso per riuscire a eh, filtrare, cioè se io provassi a selezionare le righe della tabella trip dove la data di partenza, quindi si chiama start date, fosse uguale diciamo al 2013 01, eh, 10 -01 primo ottobre, tanto per metterne una sono sicuro che ci sia, questo ovviamente non mi restituisce nulla, perché date, eh, il campo start date è un campo di tipo date time, quindi contiene sia la componente data che la componente ora, e questo, in questo confronto io sto confrontando start date, che è quello che è, con 1 ottobre 2013 alle 0000. E poiché nessuna bicicletta eventualmente stata è stata presa in prestito esattamente allo scoccare della mezzanotte di quel giorno, allora non abbiamo risultati. Come si può fare? Allora, io ho visto molti lavorare così. Con like. Complici alcuni articoli che si trovano in giro che dicono di fare così. E in effetti dal risultato okay? questo però viola uno dei dogmi che dice che se sono date non sono stringhe e se tu hai una data e la tratti come stringa pensaci su due volte e dopo che ci hai pensato non farlo no? eh, sia per ragione di efficienza che per ragione di portabilità, nel senso che qui siamo estremamente vincolati al formato con cui questa data viene rappresentata voi dite funziona, va bene Um, l'altra difficoltà vabbè, quindi è, è poco efficiente perché di fatto che cosa fa eh, fa una scansione sequenziale di tutte le 300.000 trip e per ciascuna fa un um, confronto di, stringhe. di sotto string di sottostring anzi quindi prende la data che è memorizzata interamente come data la converte in string e poi fa un string matching con il delle varie del wildcard come, come per cento quindi è la soluzione direi meno efficiente che si possa immaginare uh, rimaniamo per un secondo su questa soluzione se io questo lo incapsulassi come fatemelo mettere un blocco di testo come prepare statement in java allora devo mettere da qualche parte il punto interrogativo No? allora il punto interrogativo sostituisce l'intero parametro l'intero parametro in questo caso è una costante di tipo stringa. Eh? e quindi il punto interrogativo è qua il carattere di wildcard, il percento va messo dentro la stringa che gli passo come parametro eh? è sbagliato fare qualcosa di questo genere la sintassi di, eh, dei prepare statement permette di avere dei play solder, dei punti interrogativi che rimpiazzano un intero valore di un parametro. Non fa più, anzi abbiamo inventato i prepare statement proprio per evitare di fare la concatenazione di stringhe. qui non posso dire scelgo se mettere la percento dentro il parametro o se metterlo dentro la query. No, questo è un errore di sintassi. Perché è come se io scrivessi così. Che non ha senso. Ok? Quindi chi ha scelto questa strada sappia che il pattern completo deve essere passato come parametro. Quindi nel tuo codice java prendi la data, la formatti in questo modo anno trattino giorno e come fai a formattarla dipende dall'oggetto date che hai scelto, local date, un sql date, un util date e poi concateni eh, più tra virgolette per cento eh, e costruisci il parametro da passare alla set date della SQL. questo era un modo un altro modo era questo la data maggiore o uguale alla mezzanotte di quel giorno e la data minore o uguale della mezza, del 23.59 dello stesso giorno qualcuno l'ha trovata, ha usato questo modo, sono tutte soluzioni che si trovano andando a cercarlo su internet no? E questo dovrebbe dare, c'erano 1072 righe, dovrebbe dare le stesse. non è uguale. Le stesse 1072 righe. Questo è un pelino più efficiente, adesso non so se riusciamo ad apprezzare la differenza di tempi. Eh, la prima query rispondeva in 100 millisecondi, la seconda in 30 millisecondi, quindi non sono dati affidabili, sono troppo piccoli, bisognerebbe ripeterlo più volte, però tre volte più veloce, proprio calcolando la spam. Ma perché qui il database effettivamente sta facendo un confronto tra una colonna che è di tipo date time e una costante di tipo date time. Quindi non deve... In questo caso, in questa tabella, non c'erano degli indici sulle colonne start date e end, e end date. Quindi probabilmente lui avrà fatto comunque una ricerca sequenziale, ma comunque non doveva fare conversione di oggetti ogni volta, ad ogni riga, ognuna delle 300.000 righe. Poi potremmo provare ad aggiungere un, un indice sulle, sulle date e vedere se cambia qualcosa. Ehm. E questo è un altro modo. La, la parte, diciamo così, dolorosa, dolorosa, faticosa di questo, è costruire queste due date. Nel senso che se tu hai un oggetto date, o ti arriva con l'ora corrente, oppure ti arriva con l'ora messa a zero, e a questo formato te la fai, mettere 23.59 richiede un po' di lavoro, no? un po' di ginnastica con le date, oppure lo fai con le stringhe, a quel punto. Mm. E quindi fare un set string di questa cosa, anziché un set date però dal, dal punto di vista della query era, era equivalente c'è anche una funzione direttamente della SQL che si chiama between che sostitu sostituisce questo doppio uguale eh? quindi andiamo un po' a vederla eh, between valore AND valore quindi avrei potuto scrivere per, per ripetere evitare di ripetere due volte potrei scrivere BETWEEN questo AND quell'altro cambia niente eh? è solamente un modo diverso di scrivere la stessa cosa ovviamente 1072 righe e vedete che l'efficienza della query è la stessa perché lo puoi internamente fare le stesse operazioni eh? per fare un BETWEEN deve fare due confronti è solo qualche grammo di sintassi in meno. Dopodiché di questo che cosa me ne faccio? Eh, posso contare il numero di trip, adesso qui le ho mostrate tutte tanto per vedere cosa usciva fuori, ma eh, ciò che interessava al programma era avere il numero di trip in partenza per ciascuna stazione. Per cui questi sono il numero totale di trip in partenza. Ma a me serviva di quel giorno, a me serviva distinguerli stazione per stazione. Allora qui ci sono le due strade. La prima strada è quella di dire, va bene, filtriamo ancora. Eh, dunque, start terminal. Io mi ricordo che 64 c'era sempre delle cose. Start. In questo caso mi dice che in partenza dalla stazione che ha ID 64 c'erano 28 trip. Eh, che problema ho? Problemino. Io provo a ripetere sta qui due o tre volte. Se vado a vedere i tempi sono nell'ordine dei 200 millisecondi. Cioè vuol dire che io mi devo predisporre poiché siete accorti, poiché ho 71 stazioni, se io intendo interrogarlo in questo modo, io avrò come minimo diciamo 71 stazioni, due query per stazione, perché mi serve il trip in arrivo e quello in partenza. E non posso metterli nella stessa query, non ci riesco, perché il count conta comunque le righe. E le righe che corrispondono alla stazione in partenza sono diverse dalle righe che corrispondono alla stazione in arrivo. Quindi non ce la faccio a mettere tutto in una query sola. Eh, per, diciamo, circa 200 millisecondi a query, cosa viene fuori? Eh, viene fuori 71 per 2 per... 0,2. Quindi diciamo un totale circa 30 secondi. Se uno lo fa col percento probabilmente è ancora maggiore. Se lo fa sui PC del laboratorio che sono più lenti dei portatili su cui normalmente lavoriamo, ottiene dei tempi ancora maggiori, per cui effettivamente è così e questa è la strada che ha preso probabilmente la maggior parte di voi c'è ancora un modo che non ho visto da quasi nessuno però era quello tra virgolette non dico più corretto ma eh, di, di risolvere il problema dell'orario dell or, dell era quello di usare le funzioni di MySQL che operano sui campi di tipo data per cui ad esempio c'è una funzione che si chiama date che riceve un oggetto temporale, ad esempio un date time e ne estrae solamente la componente data allora in questo caso era tutto molto più semplice converto in data, alcuni hanno fatto un'istruzione che si chiama cast è la stessa cosa prende il campo start date, lo converte in data e lo confronta rimanendo, non lavoriamo mai come stringhe, qua, eh? lavoriamo sempre come oggetti di tipo corretto. Questo qua, di nuovo, ci mette lo stesso tempo, eh? siamo abbastanza analoghi. È solo un pochino più chiara e soprattutto il grosso vantaggio è che lato Java, questa roba qua è direttamente l'oggetto local date che abbiamo. Non devo aggiungerci i minuti a zero, i secondi o altro. Ho un oggetto data e qui ci metto un oggetto data. E non devo costruire dei date time avendo solamente la data aggiungendoci i minuti e i secondi. Allora, però questa è, direi, il, la versione più sintetica, più semplice anche, della query se uno voleva adottare l'approccio per ogni stazione faccio, richiedo il numero di trip in partenza e il numero di trip in arrivo facendo una calcolare al database. Un'altra opzione possibile poteva essere quella di dire ma eh, perché devo fare tante query una per ogni stazione? Mi faccio dare dal database direttamente l'elenco di tutte le stazioni con il numero relativo di, di trip. Quindi io non metto più il vincolo sullo start terminal ma anzi mi faccio dire magari anche l, no non è in station siamo in trip la start station così la vediamo group by start terminal quindi io uso l'operatore di aggregazione il count ricordate che gli operatori di aggregazione e gli operatori di, di aggruppamento sono un'unica grande famiglia quindi quando faccio un count fa il conteggio dei sottoinsiemi identificati dal criterio di aggruppamento se per caso non ho criterio di raggruppamento, fa un unico grosso sottoinsieme, mette dentro tutto e restituisce un'unica riga. Ma la sua natura è proprio quella di fare i gruppi e poi dentro a certi gruppi alcuni campi vengono summarized, vengono riassunti, aggregati. Allora questo mi dà già in un botto solo, in una query sola, eh, tutti i conteggi del numero trip in partenza per ciascuno dei terminali. In questo caso sono ordinati per numero. Quindi è un altro approccio possibile. Dal punto di vista dei tempi beh, sembra migliore, nel senso che io qua in 10 secondi circa sono riuscito a eseguire questa query. Ne devo fare una analoga per le stazioni di arrivo, sono a 20 secondi anziché 30, quindi ho un vantaggio netto circa, adesso in questo caso non stiamo a vedere i 10 secondi, ma il vantaggio netto è un terzo no? il 30% del tempo in meno rispetto a prima perché riesco a sfruttare un pochino di più il database ovviamente e avendo già i dati nella forma che mi servono senza dover ogni volta prendere un pezzettino alla volta quindi questo era l'altro approccio che si poteva avere a questo punto il DAO faceva queste due query aveva questi due elenchi poi doveva fare un minimo di lavoro per metterli insieme ovviamente combinando il count che arriva da una query e il count che arriva dall'altra query nella stessa stazione facendo attenzione sul fatto che non è detto che nelle due query l'elenco delle stazioni fosse esattamente lo stesso perché magari da alcune stazioni non partivano biciclette in quel giorno oppure non arrivavano e quindi c'erano dei buchi in questo elenco di stazioni vedete che sono 59 righe su 71 stazioni quindi zero non vengono fuori Qui la riga c'è se c'è almeno uno di count, quindi quando li metto insieme devo fare attenzione a non dare per scontato di avere due elenchi che sono entrambi di 71 righe, entrambi ordinati nello stesso modo eccetera. Ehm, poi c'era, e questi erano i due modi che grosso modo con le varie varianti di come vado a filtrare sulla data ho visto un po' in giro in questo caso però eh, noi abbiamo fatto l'errore di leggere fino qui e cominciare a implementare e quindi ci stiamo chiedendo come fare a avere diciamo così, chirurgicamente solo quell'informazione lì in realtà se io leggo il punto 2, mi accorgo che comunque, comunque, i trip di quel giorno mi servono tutti. Li devo leggere tutti, li devo avere tutti perché li devo simulare. Quindi è vero che sono 300.000 trip in tutte e ci sembra esagerato, sbagliato, leggere tutti in memoria, ma quelli di quel giorno lì, quanti saranno? beh, dura un anno il dataset Sotto 300.000 saranno 1000 abbiamo visto, 1072 per cui io potrei anche pensare in modo diverso una volta che so il giorno leggo dal database in memoria, in una bella list tutti i trip del giorno e poi ci lavoro analizzando la collection per fare i miei conteggi presumibilmente se i conteggi sono semplici da fare sarò più veloce a lavorare in memoria che non a chiedere al database ogni volta. Tanto comunque dice eh sì però tu spendi del tempo a leggerli tutti, tanto nel punto 2 li devo leggere lo stesso, quindi comunque quel tempo lo spendo, lo dovrei spendere comunque dopo e prima ne ho speso dell'altro in modo diverso. Inserisco a riusare per un punto ciò che ho fatto per l'altro o viceversa è un guadagno netto a parte l'efficienza del programma ma anche il numero di righe di codice che devo scrivere se comincio già a pensarlo nel suo complesso e poi non è detto che ci perda anche come tempo perché se io facessi veramente solo questo ma non col count dammi tutti i trip del giorno lo facevamo all'inizio eh, siamo a 16 millisecondi, 31, diciamo 30, no? più o meno. Cioè, sembra strano, ma la query che mi dà l'elenco di tutti i risultati è quasi 10 volte più veloce della query che mi dà solamente il numerino. Che era questa. Che ricordiamoci andava intorno ai 200 millisecondi. Fammi nel lavoro del database. Quindi vuol dire che, anche proprio facendo i conti banali, se io ho mille risultati e li riesco a ottenere in 30 millisecondi, prima che arrivi a 30 secondi ho ancora 29 secondi e, e, e, e, e più per fare il conto avendo una collection in java eh, voglio vedere quindi in questo caso la soluzione più efficiente era quella anche perché sia in termini di tempo di esecuzione sia perché comunque per il punto 2 mi serviva quindi riusavo un po' di lavoro era quella di caricarsi la giornata in, in memoria e poi lavorarci e questa è la soluzione che ho fatto io e adesso vi racconto vi faccio vedere Prima di farvi la soluzione, due puntualizzazioni però ai fini dell'esame. La prima è che io quando ho scritto questo testo non sapevo quale sarebbe stata la soluzione migliore. E quindi anche voi leggendolo non è che lo leggi, allora leggo in memoria oppure faccio le query un pezzo per volta, bisogna provare, bisogna ragionarci, bisogna vedere e valutare. A mente aperta, cioè avendo proprio pensando alle varie soluzioni leggo un dato per volta, li faccio calcolare tutti insieme prendo i dati grezzi poi li calcolo io alla fine poi sono queste, no? le, le, le alternative eh, a priori forse mi sarebbe sembrato strano che alla fine avrei scelto di leggere tutti i dati in memoria però facendo due o tre prove alla fine sono arrivato a quella soluzione lì quindi non scegliete subito troppo presto una soluzione e poi non rimanete imbrigliati in quella. Mm? Due, la seconda cosa più specifica in base alla regole d'esame è per quanto riguarda il punto 1 l'efficienza, quindi il tempo che ci mette, non è parte dei criteri di valutazione. Cioè l'importante è se funziona o no. Se l'hai fatto in un modo più furbo, meno furbo, più efficiente o meno efficiente, non importa ai fini del, del, dell'aver passato l'esame del 18 del punto 1. Okay? Quindi tutto questo discorso l'abbiamo fatto per, per migliorare, per capire meglio la soluzione, ma le soluzioni a cui siete arrivati voi andavano tutte bene, eh? posto che ovviamente calcolassero il risultato giusto. Anche se erano lente, pazienza, con lo stesso. È ovvio che se avete una soluzione che ci mette 6 ore non riusciamo a correggerla, però se ci mette quei due minuti anziché un secondo va bene lo stesso, ecco, non è bello ma non perdete, se funziona, se funzionalmente è corretto non perdeteci troppo tempo, magari in quel momento non vi viene la strada diversa, andate avanti, ok? Vabbè, poi c'erano altri dettaglietti, ma erano semplici, tipo elencare le stazioni in ordine di latitudine allora lo faccio fare anche qua, ordino la collection quando la leggo, la ordino, faccio un source dopo ma sono cose che abbiamo già visto, non c'era nulla di particolare qua, eh, direi in, in termini di difficoltà allora vi faccio vedere come ho risolto io questo punto eh, che praticamente, partendo dal controller Abbiamo il metodo eh, contatrip e questo metodo vabbè, innanzitutto va a leggere il, la, la data corrente di oggi, dal date picker, getValue, mi dà la data che l'utente ha selezionato. Che errori ci possono essere? Beh, gli errori possono essere uno è che l'utente non abbia selezionato una data, quindi quel campo è ancora vuoto. E quindi in questo caso null oppure che la data selezionata non sia valida cioè non comprenda eh, nessun trip e questo lo posso sapere solo dopo che ho chiesto il database Allora dal punto di vista del controller chiedo al modello caro modello carica i trip of the day tutti i trip di oggi e questo metodo lo trip of the day riceve il day e restituisce il numero di trip che ha caricato poi dopo vediamo un'implementazione banale. Una volta che ho questo numero mi chiedo, ma in questo, trip, in questo giorno ci sono trip sì o no? Se non ci sono, allora stampo un messaggio d'errore così come era richiesto dal testo. Nel caso in cui una data selezionata non siano presenti trip, indicarlo come un messaggio d'errore. Ed è questo. Altrimenti se passo questi due controlli vorrà dire che esistono dei trip nel giorno stesso. Um, io qua mi sono fatto sul posto una lista di stazioni ordinate per latitudine. Quindi ho creato una lista station sorted che è una copia delle guest station del modello quindi il modello le tiene ordinate come vuole io controller dovendole stampare in un certo modo scelgo io controller l'ordinamento e poi uso il metodo collection.sort quindi ordino la, la lista che ho appena creato con un comparator che, che lavora in termini di latitudine allora avrei potuto creare come abbiamo fatto la volta scorsa in aula una classe eh, station comparator by latitudine per pigrizia ho deciso di fare invece una classe anonima qui che è la stessa cosa quindi qui anziché scrivere new station comparator by latitude istanzio direttamente una classe anonima che implementa comparator station e questa classe anonima la l'implementazione di questa classe anonima è dentro queste, questo blocco parentesi graffe e contiene un metodo solo che è il metodo compare. Allora, il metodo compare, anche qua se avranno dettagli, molti facevano una sottrazione tra la latitudine dell'uno e la latitudine dell'altro argomento, solo cioè che questa è una sottrazione tra due numeri double. Esce fuori un numero col segno giusto. Quindi la differenza sarà più 0,3 o meno 0,2 gradi di latitudine. Il problema è che eh, il metodo compare richiede di tornare un int. Allora, se io facessi latitudine meno latitudine, e faccio un casta int, cosa capita? Che se il numero è negativo, quindi il primo minore del secondo, meno 0,3 restituisce, facendo casta int tronca a meno 1, l'intero inferiore. Se però è positivo, più 0,2, gradi di latitudine, facendo un casta int da 0,2 diventa 0. Non ritorna praticamente mai più 1 in questo caso. E quindi non li ordina correttamente, perché il comparator non restituisce più 1, 0, meno 1, ma restituisce meno 1 se è il primo è minore. E 0 se, se il primo è maggiore 0 anziché 1 1 o un numero positivo qualsiasi allora io per evitare qui si può fare in tanti modi ma la mia, eh, la mia, il mio primo tentativo è sempre quello di delegare devo confrontare due double Allora, la classe double saprà come fare devo confrontare due stringhe la classe string saprà come fare devo confrontare due date la classe date saprà come fare cioè, tutti gli oggetti su cui lavoriamo hanno già un metodo compareTo, quindi non andiamo noi a complicarci la vita a costruire il nostro, deleghiamo quelli che già ci sono. Quindi in questo caso chiamo il compareTo della classe double, double con la D maiuscola, ho dovuto fare un cast perché questo era un double nativo con la D minuscola. E a questo punto ci penserà lui a fare tutte le, le sottrazioni, le conversioni le che deve fare. E poi ci segno meno perché lo voglio in modo decrescente. Vabbè, questo è semplicemente per ordinare la lista delle stazioni. E poi per, per ciascuna delle stazioni calcola gli departing trips e gli arriving trips. Chiedi al modello di calcolare i trip in partenza e i trip in arrivo e li stampi. Quindi in realtà dal modello abbiamo bisogno di tre cose. Calcolare e caricare il trip of the day e poi, data una stazione, dirmi il numero di partenze e il numero di arrivi. Qui il giorno non c'è più, è sottinteso. È il giorno che ho appena caricato. Allora, in questo caso il modello assume un senso in più cioè nel lavorare stazione per stazione, il modello non serve quasi a nulla perché non deve memorizzare praticamente nulla, prende un dato dal DAO e lo passa, mentre invece qui nella mia implementazione il modello contiene una variabile sua che sono i trips of the, date, of the day, ho chiamati così, i viaggi del giorno, che viene inizializzata dal metodo loadTripsOfTheDay che non fa altro che chiamare questo getTripsOfTheDay di nuovo a livello del DAO quindi l'implementazione è molto semplice, una volta scelto di andare per questa strada tutto sommato è molto semplice, questo metodo load chiama il DAO che fa una select di tutto di tutto la cui data sia quella specificata e poi questa select lo mette i mette risultati in una lista in questa lista qua che non saranno tutte le trip in assoluto ma sono solamente quelle del giorno e che vengono memorizzate qua questo metodo deve restituire un intero dicevamo era il numero di trip caricati vabbè se ce in una lista un size mi dice quanti erano quindi alla fine il numero di righe di codice è estremamente limitato. Ehm, la data. Allora, che, che date uso? Il mio consiglio è usiamo solo le date, il più possibile, le date di Java 8. Che sono quelle più semplici da usare. le più semplici da convertire avanti e indietro. E l'unico punto in cui dobbiamo, dovremo usare le date vecchie quindi java.util o java.sql date, è dentro i metodi del DAO, al loro interno. Così come abbiamo deciso che il package java.sql lo deve importare solo il DAO, perché solo lui sa come fare le query, vogliamo che sappia solo lui come fare le query, la stessa cosa diciamolo per i tipi di data vecchi. Allora, vedete che il controller... Parla col model usando una variabile day che è una local date perché in questo caso ci servirà data il model parla col controller eh, col, um, col DAO passandogli la da variabile day che è sempre una local date e sarà poi solo il DAO ma il più tardi possibile a prendere questa local date e trasformarlo nell'oggetto che serve quindi confiniamolo alla fine in set date e in get date questa trasformazione e per il resto del programma usiamo solamente le date di java.time che sono tanto più semplici da usare per fare queste conversioni non fate equilibrismi di parse format prendo trasformo in stringa vale sempre la regola di prima se la data la tratti come stringa ripensaci su perché il modo per prendere un local date e trasformarlo in date c'è ed è questo se ricordate nella presentazione della volta scorsa l'ultima slide della presentazione c'era proprio uno schemino che diceva come faccio a passare da java SQL i vari tipi ai tipi ehm, di java 8 e se non sbaglio c'era proprio questa figurina qua E quindi prende una local date e restituisce una date metodo statico dell'oggetto date quindi in questo caso stiamo usando questa che vuol dire che ogni volta che devo passare una data a una query io avrò in mano degli oggetti instant time, eh, o, o local date o local date time e li devo convertire in java SQL qualcosa eh, java SQL date o java timestamp allora in questo caso devo costruire un timestamp da un instant e questo potrebbe essere il metodo se devo costruire un timestamp da un instant o devo costruire un timestamp da un local date time ce l'ho qua sotto oppure nel nostro caso devo costruire una date da un local date quindi il primo l'ultimo e questo qua sotto sono i metodi che servono per convertire da java 8 a java sql gli altri sono al contrario se invece faccio una get date quando leggo una data questa get date sarà una eh, java.sql.date e allora la converto come toLocalDate. local date. oppure verrà fuori come JavaSQL timestamp, allora lo con posso convertire in toInstant oppure in to local date a seconda che mi, serva, mi faccia più comodo un oggetto di tipo local date o di tipo instant. Di nuovo qua le stringhe non abbiamo mai né viste né toccate, e in una riga abbiamo fatto tutto. Ma lo abbiamo fatto di nascosto dentro il DAO, il DAO è quello dove si fanno le cose sporche ok rimangono ancora gli altri due metodi del model conta i trip in partenza e i trip in arrivo ma a questo punto il model ce la comoda ha una lista che contiene tutte le trip del giorno e deve dirmi quante di queste trip partono da questa stazione Vabbè. scansione lineare non è la cosa più efficiente del mondo ma con mille elementi messi in memoria voglio vedere quanto ci mettete e quindi per tutti i trip del giorno ecco non lo farei mai sui 300.000 no, se no sarebbe un algoritmo ODN che cresce almeno linearmente col numero di elementi, qui non è linearmente, qui abbiamo un bound che è il numero di trip di quel giorno se anche il dataset fosse su cent'anni ci fossero miliardi di record, noi stiamo sempre lavorando su mille Uh, e quindi conta semplicemente quante sono le, i trip che come stazione di partenza hanno l'id della stazione che è stata specificata. Si può fare tutto in modo più efficiente ma per ora è sufficiente così. Non ottimizziamo mai prima del tempo. Facciamolo funzionare. Quando poi funziona eventualmente ottimizziamo. Quindi questo... Vabbè ovviamente l'altro è simmetrico sul so arriving, semplicemente parla del land station e dell'arrival. E questo risolve il punto 1. Quindi io posso selezionare una data. 3 maggio. E Restituisce a questo punto in modo quasi istantaneo, ma in meno di un secondo, l'elenco. Percorsi del 3, marzo 2004, 4, 3 aprile 2014 e sono ordinati per latitudine decrescente, quindi dovete trovare imbarcadero come i primi due, se non avete sbagliato a fare l'ordinamento. Questa è una stampa molto brutta, partenza e arrivo, avrei potuto abbellirla, ma. In questo caso ho degli 0,0 per come ho realizzato eh, il ciclo in cui anche se il risultato è 0 lo stampo lo stesso. Le stazioni le stampo sempre tutte anche se sono 0. Il testo non era chiaro, non era esplicito sul fatto ecco, eh, se questa riga dovesse, dovesse essere stampata oppure no. Mm, andavano bene entrambe le soluzioni. Okay. Ciò che non andava bene era da un'eccezione qua, oppure da un'eccezione in questo caso, in cui la data è quella di oggi, e eh, quindi non, non, non contiene dati, oppure qualunque altro punto. Quindi questa era il primo, il primo, la soluzione al primo punto, una soluzione possibile del primo punto. Molti devono lavorare un pochino sulla fluidità, ecco, sulla è una questione di allenamento. Stiamo partendo quasi un mese prima dell'esame proprio per, per, fare queste... per permettervi no, di confrontarvi un pochino anche con i tempi. No? E se è possibile cercare di non avvitarsi su soluzioni strane che diventano sempre più complicate, no? A volte. Ho visto delle, delle, ho visto delle date passare a stringhe, poi essere concatenate poi ripassare a date, poi di nuovo a stringhe dei, dei giri incredibili quando in realtà non, non servivano no? cercate sempre una soluzione pulita, pulita se possibile no? è meglio perdere 2 minuti, 3, 5 a pensare a una soluzione pulita piuttosto che perdere 30 secondi a farla male e poi un'ora a cercare di farla funzionare hm? senza magari riuscirci ehm dal punto di vista del tempo questo è tutto il codice che serviva quindi tre righe qua tre righe qua vabbè, ovviamente il controller e questo metodo del DAO che altro non era che una piccola variante di quello che già c'era che leggeva tutti i trip io qua ho aggiunto un parametro che ne leggesse solamente sotto insieme quindi 10 minuti è poco, ma 20 minuti sarebbe troppo per fare questa cosa. Se uno la imbrocca giusta la prima volta, eh? come darsi una metrica. Poi non è detto. Questo è il punto 1. Punto 2. Che è quello vero. Punto 2, dove è andato? Ci chiedeva di simulare il bilanciamento ottimale dei posti disponibili. Alla fine dice, guarda, la data è quella di prima. In più metto il vincolo che questo giorno deve essere feriale. Vabbè, una complicazione gratis che ho messo lì dentro. Tanto per complicarla. Eh, si ipotizzi che all'inizio di tale giornata tutte le stazioni siano piene al K% della loro capienza massima. La capienza massima qual è? È il valore ehm, DOC COUNT cioè posti bici disponibili quella stazione ha 30 posti se K vale 50 vorrà dire che quella stazione ipotizziamo che sia piena al 50% quindi se ha 30 posti ipotizziamo che abbia 15 biciclette quindi al mattino facciamoci l'esempio con K 50 al mattino le stazioni hanno tutta la metà dei posti occupati da biciclette e la metà dei posti liberi. Poi comincia la giornata e qui noi abbiamo una traccia di come gli utenti usano le biciclette. vere, davvero. Noi vogliamo simulare che cosa succede e se tutti gli utenti che fanno i tragitti che noi sappiamo che sono avvenuti davvero saranno soddisfatti alla fine della giornata. Quando è che non sono, quindi simuliamo il fatto che la bici venga presa di qua a quell'ora e venga riportata là in quell'altra ora e così via. Quando è che l'utente non è soddisfatto? O quando va in una certa stazione per prendere una bici e non la trova? Non ne trova più nessuna e allora si tratta di una presa mancata, non sono riuscito a prenderla. Oppure riesco a prendere la bici, vado alla stazione di arrivo e la trovo già tutta piena. Allora in questo caso è un ritorno mancato, un rientro mancato. Allora io voglio simulare nella giornata quanti sono le prese mancate e quanti sono i ritorni mancati. Noi sappiamo già che nella realtà quelle trip sono trip che sono realmente accadute, quindi sono state veramente prese quelle bici e veramente posate. E se sono state veramente prese vuol dire che c'erano e se sono state veramente posate vuol dire che lo, lo spazio c'era ma noi sappiamo anche che nella bella area c'è un, un servizio di riposizionamento di biciclette e quindi ci sono dei furgoni che le portano avanti e indietro dove servono e le svuotano dove ce ne sono troppe noi stiamo facendo una simulazione dicendo supponiamo di non avere quei furgoni quanto ci perdo? è meglio avere stazioni troppo vuote col rischio che la gente rimanga senza bici ma siamo sicuri che la possa riconsegnare o più piene per essere sicuro che le persone possano prendere la bici col rischio magari di non eh, poterla riconsegnare se non avessimo i furgoni che fanno la distribuzione. No? E poi la valutazione anche economica. Quanto mi costa comprare delle bici in più? Quanto mi costa perdere dei clienti? Perché il mio servizio non mi soddisfa. Quanto mi costa il furgoncino che sposta le bici? Allora, se non ho questi elementi in mano, decido a caso. Invece, avendo dei dati, uno può fare una rotazione e dire, vabbè, il servizio l'anno prossimo lo impostiamo in modo diverso, migliore, più economico, più efficiente, eccetera, eccetera. Scusate, non aspetto. Um. Ok, quindi noi quello che faremo è una simulazione approssimata, prendo, prendendo dei dati reali e, e verificando che cosa succederebbe se non ci fosse il travaso dei pulmini, dei furgoncini. Allora abbiamo una simulazione che simula gli eventi della giornata provenienti dai trip, quindi quelli che abbiamo appena letto dal cioè database. Quali sono gli eventi da simulare? È molto facile qua, sono solo due, la presa e il riporto della bicicletta stessa. Quindi io mi sono costruito un simulatore. Vabbè, a livello del controller è tutto molto semplice, nel senso che con questo metodo do simula che era, controlla che la data sia inserita. Va bene, in più rispetto a prima controlla che la data sia feriale, quindi day.getdayweek se è sabato o se è domenica non va bene calcolo i trip del giorno se non ci sono trip si lamenta ok, il lavoro vero inizia qua il lavoro vero inizia qua prendendo il valore di k dallo slider, lo slider non abbiamo mai usato nel, nel corso, ma eh, è banale, nel senso che il getValue mi dà un valore che è, che è un double compreso tra il valore minimo e il valore massimo che sono stati specificati in fase di costruzione dello slider stesso se io vado a vedere lo slider e vado a vedere le sue proprietà vedo che c'è un valore minimo, un valore massimo e il valore di partenza quindi voi potete costruire gli slider che vanno da 0 a 1, che vanno da 1 a 100, da 60 a 1000, come volete. E questo value è il valore iniziale, infatti io l'ho impostato come punto centrale all'inizio, poi l'utente lo può spostare. Quindi mi restituisce un valore tra 0 e 100, come double, ma tra 0 e 100 interi. Quindi se io voglio un valore che è un rapporto, mi conviene internamente lavorare su un valore tra 0 e 1 quindi lo divido per 100. Qui non ho problemi di errori, dati, dati errati, dati non validi, perché il valore c non può essere null, perché come minimo è il valore di default e non può essere esterno all'intervallo che ho impostato. Quindi. Semplicemente lo stampo per verifica, lo rimultiplico per cento solamente per stamparlo. E dopodiché la simulazione sono tre righe, anzi due. Crea una classe simulatore a cui passo il parametro da simulare e il model. La classe model su cui faccio le cose. E quindi il simulatore accederà al model per avere tutte le informazioni che gli servono. Quali sono le stazioni, dove, eccetera. eccetera. E poi K è il parametro da simulare. Inizializzo il simulatore e poi ho il metodo ho chiamato run, simulatore Ravai. Esegui la simulazione, a questo punto i parametri li ha già, e alla fine della simulazione posso andare a interrogare la classe sim, simulatore, per chiedergli quanti sono le prese fallite e quanti sono i ritorni falliti. Quindi dal punto di vista controller si somigliano a tutte queste cose. Inizializzo un simulatore, lo faccio andare e poi lo interrogo per sapere come è andata. Quindi tutto il lavoro lo fa la classe simulator. Diamo un po' più di spazio. Cosa fa la classe simulator? Beh, allora, innanzitutto, vabbè, ovviamente avrà la coppia del modello. Definisco i tipi di eventi che devo gestire. Li ho chiamati pick and drop. Prendi e posa. L'ho definita in un enum, in questo caso privata, potrebbe anche essere da un'altra parte, ma tanto non serve altrove, quindi me la sono definita qua. Poi mi serve una classe che rappresenta l'evento da simulare. Questa forse è la parte, tra virgolette, più difficile. Pensare che cos'è l'informazione dell'evento simulato. Allora, l'evento simulato che cos'è? È una presa o una consegna? Che cosa mi serve sapere? Mi serve sapere se ho preso una consegna, ovviamente, quindi il tipo di evento. Mi serve sapere l'istante di tempo in cui avviene l'evento, la presa o la consegna. Mi serve sapere il luogo in cui avviene questa consegna. E queste sono le tre informazioni principali. Dopodiché può sempre far comodo e vediamo che ci fa sicuramente comodo avere riferimento al trip del database no? che ha generato questa presa questo evento Perché mi serve magari andare a pescare delle informazioni questa è la classe evento che mi serve che è quella che viene gestita nella coda del simulatore cosa faccio nel simulatore? io prendo tutte le le prese di biciclette della giornata e le inietto nella coda, le inietto nel simulatore. Poi il simulatore, presa dopo presa, la prenderà, andrà a fare il conteggio delle biciclette disponibili e poi, una volta che ha preso una bici, va a schedulare l'ora in cui la restituisce e quindi inserisce. Io, ci arriviamo tra un attimo al codice, non, non inserisco, ho scelto di non inserire tutte le prese e tutte le restituzioni direttamente nella timeline, perché se una bici non riesco a prenderla, non potrò neanche pensare di restituirla, non ce l'ho, ma ci arriviamo. Eh, L'altra cosa importante, forse la più importante di questa classe, è questa, che deve essere comparable, perché va a finire una coda prioritaria e quindi questi eventi devono essere ordinati e il loro ordinamento naturale deve essere il tempo. Vanno ordinati per istante di tempo crescente. In questo caso eravamo molto fortunati, avevamo già un attributo di tipo localDateTime che arrivava dal DateTime del database e quindi uso il compareTo di chi? Della classe localDateTime. Non devo andare a fare altre cose, spacchettare date o fare cose complicate. Il mio criterio di ordinamento è l'ordinamento secondo il campo localDateTime. Il fatto di renderlo comparable e avendo il campo compare to basato sul time fa sì che quando inserirò eventi nella coda prioritaria di simulazione questi verranno automaticamente inseriti in ordine di tempo. Quindi qualunque evento io inserisca a un certo punto verrà infilato sicuramente tra quello che lo precede e quello che lo segue secondo il tempo temporale. Altro questa classe non ha, se non i metodi canonici di get set Quindi, riassumendo, il ragionamento che è stato fatto è eventi, quali sono i tipi di eventi, conoscendo gli eventi, quali sono le informazioni chiave per rappresentarli e qual è il criterio di gestione della coda prioritaria, che quasi sempre nelle simulazioni è un tempo o un ordine di arrivo, una cosa di questo genere, che mi, dà, mi definisce con da costruire. Poi ho il simulatore vero e proprio, Il simulatore, ricordiamo che il costruttore prendeva un K e un modello, quando viene creato il simulatore, lui si predispone una, un paio di strutture dati. La prima è una mappa, questa qui che ho chiamato occupancy, è una mappa che si ricorda quante bici ci sono in ciascuna delle stazioni. Io all'inizio della stazione, della simulazione, all'inizio della giornata so quante bici ci sono. Sono il K% del numero totale di posti disponibili. Poi durante la simulazione questo valore verrà aggiornato. Allora, è un valore che associa a ciascuna station. Quindi un modo veloce per, per memorizzarlo è fare una mappa da station a integer. No? Questo QP and C è definita proprio così. Una mappa da station a integer l'occupazione corrente di ogni stazione e viene inizializzata per ogni stazione prendendo il get dock count, quindi quanti posti ci sono moltiplicato per k che in questo caso è già un numero tra 0 e 1 troncato intero, mentre qualche parte devo arrotondare e metto nella mappa che la stazione S avrà tot biciclette che sono il k% per cento dei suoi posti questo è in fase di inizializzazione del simulatore. Poi man mano che il simulatore andrà avanti, questi valori di, occupa di occupazione si incrementano o si decrementano. E poi quello che faccio qua è di precaricare tutte le partenze. Cioè per ogni get trips of the day, trip del giorno che ho caricato già prima, nel, nel modello, quindi mi faccio dare tutti i trip li prendo uno a uno e per ciascuno di questi creo l'evento di presa dico allora quell'evento lì il trip il prossimo trip avviene a quell'ora è una presa che avviene a quell'ora da una certa stazione di partenza io ho dovuto fare un pochino un giro mi sono dovuto fare un paio di metodi dentro il model semplicemente per passare dal trip che mi dà lo station id e lo station name a me in realtà serviva l'oggetto station all'interno della collection e quindi mi sono fatto un get station by ID che mi passasse dall'ID alla stazione e a cercare nella collection, niente di speciale anche lì, volendo, si poteva fare un'altra mappa che passasse da ID a station se il tempo di questo lookup diventasse pesante e poi mi salvo anche il trip che l'ha generato Dicevo, visto che questo evento è stato generato da questo trip salviamoci anche il riferimento al trip quindi... Quando ho istanziato il simulatore ho una coda piena di 1072 prese, prese potenziali perché poi che quella presa avvenga o no lo saprò solo quando la simulerò all'istante di tempo giusto. Non posso saperlo a priori, non posso fare differenze da prese e posate di una certa stazione, devo vedere esattamente nel tempo quante ne ho prese e quante ne ho posate lì. E poi metto a zero vabbè, il numero di errori questo è il costruttore poi ho il metodo run che è il metodo run di tutti i simulatori uno dopo l'altro prende un evento dalla coda poi per comodità mia estraggo dei pezzi di questo evento solo per avere per non dover scrivere sempre ev.getstation l'ho chiamato S e il triplo l'ho chiamato T di questo evento allora mi chiedo, questo evento era un pick o un drop? Per ora ovviamente abbiamo solamente messo dei pick nella coda. Quindi sarà un pick. E dico, il pick ha successo o no? Allora, il pick si può fare se la stazione associata a questo evento, che ho chiamato S, non ha l'occupazione già pari a zero. Cioè il numero di bici non è zero. Se fosse zero è fallito il pick, non avviene. Se invece non è 0, allora vuol dire che la bici la, la prendo. Prendere la bici significa due cose. Una è decremento di 1 l'occupazione, il numero di bici che ci sono in quella stazione. Quindi occupasi.getDS meno 1, lo vado a mettere di nuovo nell'occuparsi di S. E poi schedulo il ritorno, la restituzione di quella bici. Quindi dico allora a questo punto questa bici l'ho presa, sono riuscito effettivamente a prenderla e allora devo aggiungere l'evento di restituzione di quella bici. L'evento di restituzione è un evento ovviamente di tipo drop che avviene all'orario della end date del trip nella stazione di arrivo. Io qui ho fatto la scelta di dire che il drop lo inserisco solamente se riesco a fare il pick, effettivamente. Cioè non avrebbe senso. No? Eh, inserirlo incondizionatamente o inserirlo all'inizio, significherebbe che alla fine della giornata avrei più bici di quelle che avevo all'inizio. Perché avrei restituito una bici senza averla presa. No? I conti non tornano tanto. Pick. Eseguire dei peak a un certo punto causa l'inserimento dei drop nel tempo futuro. E quindi a un certo punto quando arriva un drop faccio il ragionamento inverso, anche se è più semplice in questo caso. Vedo se per caso la stazione S ha già l'occupazione massima, cioè già, il numero di bici presenti è già uguale al numero di posti disponibili, la stazione è piena e quindi il drop è fallito. Se invece no, se non fallisce, allora semplicemente registro che ho posato la bicicletta, incremento di 1 l'occupazione. Quindi qui ho due tipi di informazioni, gli eventi che sono le prese e le riconsegne, e lo stato del simulatore, lo stato del simulatore, cioè la fotografia istantanea del sistema, qual è? È il numero di bici presenti in ciascuna delle stazioni. Quindi il simulatore elabora gli eventi, per ogni evento aggiorna lo stato del simulatore. Lo stato in questo caso è semplicemente la mappa oh, il e basta. Finito. Quindi questo mi permette di simulare questo giorno, eh, prendiamo un giorno in cui ci sia qualcosa. L'11 giugno 2014, abbiamo visto che ci sono dei trip e lo simuliamo con il 50% di occupazione iniziale. Qui c'è eventi simulati, 2.481, poi magari possiamo verificare in fase di debug che quello sia effettivamente il numero di trip di quel giorno. No, gli eventi sono di più, scusate, perché sono le prese e il riconsegno. E mi dice che in questo giorno c'erano 79 prese mancate e 74 ritorni mancati. Cosa ci aspettiamo che succeda se diminuiamo il numero di biciclette? A me verrebbe in mente che dovrebbe aumentare il numero di prese mancate e diminuire il numero di ritorni mancati. Quindi mi aspetto un numero maggiore di 79 e minore di 74. E così è. Se parto col 26% di biciclette, ho 262 prese mancate, quindi persone arrabbiate che ho dovuto prendere il taxi o correre, o, o andare a casa a prendersi i pattini, e il numero di torri mancati invece è molto minore. Se invece vado ad andarsi dall'altro estremo, cioè estremo, dall'altro lato, dovrei avere una riduzione del numero di prese mancate, quindi da 79 mi aspetto che siano di meno, ma magari un aumento del numero di ritorni mancati. Infatti vediamo che da 79 le prese mancate scendono a uh, 35, quindi sono tre virgolette di ma i ritorni mancati sono aumentati, quasi raddoppiati. Eh, i valori estremi se non avessi bici che razza di by sharing faccio faccio un buy sharing in cui tutti vanno lì mi fanno una pernacchia e vanno piedi ovviamente non ho ritorni mancati perché non ho bici una cosa curiosa è che invece se lo metto al 100% ho ancora delle prese mancate e ovviamente ho molti ritorni mancati quindi vuol dire che ci sono delle stazioni che sono sottodimensionate cronicamente, per cui eh, se non ho un meccanismo di ribilanciamento con i pulmini eh, ci sarà sempre qualcosa, qual qui non sappiamo in quali stazioni siano avvenute queste prese mancate, dovremmo andare a vedere, non tutte, ma ci saranno alcune che sono gettonatissime e anche al mattino caricandola con tutte le biciclette non basta se non vengono rifornite durante la giornata. Poi bisogna vedere se questo avviene tutti i giorni o no. Il giorno dopo va un po' meglio, eh, però... Allora, qual è il costo di una presa mancata, o di un ritorno mancato, io non lo so, il gestore del, del servizio dovrà ovviamente valutare, però ha uno strumento in mano per poterlo fare. Eh? Con questo simulatore sarebbe carino, non è difficile anche costruire un grafico in funzione del numero di biciclette, trovare il punto di, di ottimo, se vogliamo, da una parte ho le prese mancate che all'aumentare delle biciclette scende, dall'altra i ritorni mancati che aumentano, trovare il bilanciamento giusto. Dall'altra parte ancora il costo delle biciclette, il costo del ribilanciamento. Posso simulare più giorni e ho uno strumento in mano che mi permette di fare l'analisi che mi serve. Ai fini dell'esame invece va bene così, no, mi basta essere in grado di, di calcolare questi valori. Ovviamente cambiando le date, io qui sto, facendo, sto giocando un po' con questa cosa, ma se cambio la data e chi schiaccio simula ovviamente deve simulare sulla data nuova, anche se non l'ho fatto prima con Trip, se aggiorno questo, insomma, deve funzionare come ci si, si aspetta. Quindi l'ordine, lo dico in un modo diverso, non ti puoi mai aspettare l'ordine con cui l'utente schiaccerà i tuoi tasti, sposterà le cose o inserirà i dati. Quindi ogni volta che viene richiamato un, un, un metodo, partiamo come se non sapessimo nulla dell'utente, come se non sapessimo se lui preme prima conta trip o preme prima simula. Non lo sappiamo. O se nel frattempo ha cambiato la data oppure no. Infatti ciò che faccio io nel controller non è troppo efficiente, nel senso che vedete che nel metodo do simula io carico di nuovo i trip of the day e nel two-conta trip anche quindi alla peggio viene caricato due volte però preferisco essere sicuro al massimo se mi preoccupa questo secondo o mezzo secondo che perdo a caricare le trip posso andare a intercettarlo qua nel model Dico, andiamo un po' a vedere se il day che mi hai chiesto adesso era lo stesso che mi hai chiesto un attimo fa se sì, non chiedo al DAO di fare nulla perché tanto i trip of the day li ho già giusti quindi basta che io mi ricordi il day precedente quindi le ottimizzazioni facciamole nei punti giusti questa era la soluzione di ieri eh, tutto il simulatore tutto è tutto in questa classe qua non ho modificato altre classi Avevo messo il metodo do nel controller e erano 100 e qualcosa righe contando che 148 righe, contando che 20 sono di questa classe, i get i set di questa classe, qui. Quindi alla fine, questo era abbastanza semplice e lineare come, come impostazione. Partiva da cosa? Dal fatto che me lo sono trovato comodo perché avevo già in mano tutti i trip of the day, che avevo fatto per il punto 1, allora ho risparmiato parecchio tempo. Domande, dubbi? Ok, allora settimana prossima andiamo avanti in modo simile a questa Martedì facciamo un esercizio, adesso vedrò di prendere magari un tema d'esame passato di cui non ci sia ancora la soluzione in rete e la risolviamo insieme poi mercoledì ci sarà di nuovo la soluzione d'esame mi, mi è sembrato utile farlo come ieri con i tempi con i testi, con il PC del laboratorio, così no? vi allenate anche a quello, quindi lo faremo nella stessa modalità e giovedì la risolviamo, dopodiché ci si saluta.